Sì, grazie Presidente. Eh, come nel caso della delibera della proposta precedente appena votata, la 164, siamo eh, innanzi a dei provvedimenti che riguardano il riconoscimento di debiti fuori eh, bilancio derivanti da eh, sentenze a vario livello eh, giuridico amministrativo. Quindi, eh, in questo caso la Corte d'Appello di Roma, ma ci sono anche sentenze del TAR nei provvedimenti successivi che riguardano eh, procedimenti che trovano genesi eh, in alcuni casi eh, addirittura eh, prima del, dell'anno 2000 e che per varie vicissitudini eh, si sono diciamo, poi protratte nel tempo e trovano... Eh, esecuzione e eh, soddisfacimento delle richieste solamente in questo, in questo momento. In alcuni casi parliamo anche di importi relativamente piccoli dovuti a riconoscimenti di indennizi per cause di lavoro o piccoli in incidenti avvenuti sul territorio di Roma Capitale. E su, questo, ehm, diciamo, su questa serie di provvedimenti che riteniamo essere essere numerosi e poiché derivanti da sentenza e eh, di conseguenza eh, da ehm, procedimenti che vedono Roma Capitale in questo caso soccombente c'è cioè l'intenzione poi in ambito della, di commissione bilancio di convocare l'avvocatura di Roma Capitale per eh, discutere, insomma avere illustrati quelli che sono i criteri e i metodi eh, attraverso i quali poi Roma Capitale si costituisce nei vari procedimenti per far valere le proprie ragioni per difendersi e eh, capire se eh, diciamo questa frequenza di eh, sentenze in cui Roma Capitale soccombe è eh, diciamo fisiologica o se eventualmente si possono apportare nell'ambito eh, diciamo dei procedimenti giudiziari delle migliorie per aumentare la capacità di Roma Capitale di difendersi e quindi eventualmente di non dover riconoscere importi in alcuni casi anche significativi, eh, anche se in questo diciamo, eh, lotto di eh, delibere non ci sono del, degli importi eh, macroscopici. Eh, queste sono tutte delibere che sono transitate in commissione bilancio, sono state analizzate, è stato verificato il procedimento amministrativo, sono stati verificati i eh, i pareri dell'OREF e diciamo che non abbiamo riscontrato particolari criticità, quindi l'Aula può tranquillamente portare a compimento quello che è il proprio compito per il riconoscimento dei debiti. Grazie.